La birra di cui vorrei parlarvi oggi è la Pankipa. In questo caso ce l'ho in bottiglia, ma vorrei fare un confronto con eh, la stessa birra sia in bottiglia sia alla spina. Quindi ora andrò anche a spillarla alla spina per fare un confronto tra queste due versioni della stessa birra. Ok, vediamo subito la scheda tecnica di questa birra. Allora, il produttore è Brew Dog, siamo in Scozia. Lo stile è una IPA, una India Pale Ale. Eh, il grado alcolico di questa birra è 5 gradi e 6. Il bicchiere che vi consiglio di utilizzare è una pinta, e non si tratta di, di un primo assaggio. Allora, innanzitutto due parole sulla birra, eh, prima di andare a, a spillare la stessa versione alla spina, così da averle eh, versate più o meno nello stesso momento e fare un confronto diretto. Eh, Brew Dog, birrificio nato nel 2007, siamo in Scozia, questo è uno dei suoi cavalli di battaglia, la, la Pankipa, in generale opera molto su questo stile, sulle IPA o IPA appunto. Il nome è India Pay Layle deriva dal fatto che eh, questo genere di birre sono birre molto lupolate perché eh, il lupolo ha una blanda attività battericida e anche conservante e eh, i produttori di birra inglesi durante il periodo delle, delle colonie mandavano la birra in india che doveva fare comunque una discreta, eh, un discreto viaggio una, una quantità di, di strada non indifferente per arrivare fino in india e non era semplicissimo da trasportare sicuramente non poteva viaggiare su mezzi refrigerati di conseguenza eh, non, era, non era insolito che la birra non andasse proprio cioè che andasse un po male comunque non arrivasse proprio nelle migliori delle condizioni detto ciò ci si è accorti che appunto il lupolo cioè ci si è accorti si conoscevano già le proprietà conservanti del lupolo ed è uno dei motivi per cui poi è stato utilizzato infatti al posto del suo antenato che era il grut un mix di, di spezie e si è pensato quindi di mettere più Lupolo di quanto se ne usasse in quel momento e quindi si sono create queste birre molto luppolate ma che si conservavano meglio durante il viaggio e quindi arrivavano in India appunto. Quindi queste pale ale, birre chiare, alta fermentazione, inglesi per, eh, per, per l'India. Eh, non sicuramente per la popolazione indiana ma probabilmente per i vari nobili burocrati, militari, che c'era là in India che voleva eh, bersi le birre che beveva appunto in, in patria. Eh, detto ciò appunto la panchipa è una delle birre più, più famose per quanto riguarda la bottiglia come tutte le birre di Brudog hanno il tappo a tinta unita con il loro logo che è, una, è un cane ma con molta fantasia ci vediamo il cane eh, stilizzato le birre di Brudog hanno tutto questo fondo eh, diciamo bianco con una texture fatta da alcune lettere sovrapposte in questo caso azzurra eh, azzurre, queste lettere, e il, eh, il testo, Brewdog, Panky, Pai Gradi, insomma un po' di caratteristiche, eccetera, eccetera. Eh, questa è, è l'etichetta classica di tutti, tutte le birre di, di Brewdog. Eh, a me personalmente ma appunto è un'opinione personale non piace molto il fatto che ci sia questo stile estremamente minimal cioè non c'è nulla di grafico a parte il loro logo e tutto il resto è testo addirittura le parti non occupate dal testo sono occupate da linee verticali per riempire lo spazio ma io prezzo molto le etichette particolarmente arzigolate con disegni anche molto, molto complessi, quindi questo stile qui un po' minimalista no, non mi fa impazzire Detto ciò è una scelta del tutto appunto commerciale che non va in alcun modo a influire sulla qualità dei, dei prodotti. Per quanto riguarda la qualità dei prodotti Brewdog bisognerebbe anche in questo caso discutere perché è un birrificio eh, è nato come, appunto come birrificio indipendente e così ancora è. È nato con l'idea di un birrificio, mi verrebbe da dire sociale nel senso che venivano vendute, tuttora vengono vendute quote. A, a chi vuole contribuire che acquista appunto queste queste quote e poi dopo in una sorta di come se, delle, come se si comprassero delle azioni di BrewDog che poi dopo restituisce se va bene con gli interessi mm. al di là di ciò eh, BrewDog è un verticio che si è espanso molto soprattutto negli ultimi anni e raggiunge livelli qualitativi eh, e quantitativi soprattutto davvero davvero impressionanti eh, nel mondo degli amanti della birra c'è un po' questa, quest, questa gara, non so come dire, questa tendenza a eh, scartare i birrifici che fanno i volumi molto, molto elevati. È una cosa che personalmente non, non sono ancora riuscito a comprendere, ma se vi capita di eh, bazzicare un po' nel, nel mondo degli appassionati di birra scoprirete che è un mondo fondamentalmente eh, quasi solo maschile di uomini che fanno una gara a chi ce l'ha più piccolo. E per piccolo intendo il birrificio di riferimento: cioè, eh, quando un birrificio incomincia a fare una quantità eh, superiore a quello che per qualcuno ha ritenuto un po' un limite, allora da quel momento in poi il birrificio è venduto, o, o comunque non è più artigianale, non è più microbirrificio e così via. Eh, giusto per citarvi un caso famosissimo: c'è cioè il birrificio italiano Ibu che da diversi anni è ormai è stato acquisito da Heineken. Ovviamente se vuoi. Eh, do, vi dovesse capitare di dire ah, eh, ai più nerd del mondo della birra che avete bevuto una birra di ibu ovviamente verrete considerati come venduti che avete bevuto una schifezza e cose di questo tipo. Sarei molto curioso di sapere cosa ne pensavano le stesse persone, cosa ne pensavano le stesse persone prima dell'acquisizione del birrificio do, eh, da parte appunto di un gruppo industriale come, come Heineken. Eh, detto ciò appunto in tutti gli ambiti del, che sia la musica indipendente, che sia l'arte, che sia la produzione di birra ci sarà sempre qualcuno che cerca ovviamente di essere un po' più più indipendente o più hipster o più ricercato o più nerd di, di, di altri in questo caso secondo me al di là dei volumi che fa BrewDog che al momento non conosco o comunque non ho un'idea esattamente dell'ordine di grandezza degli ettolitri che produce annualmente BrewDog mi limito a pensare alla qualità del prodotto secondo me la qualità dei prodotti Dog è davvero buona eh, per quanto riguarda le IPA non sto dicendo che siano le migliori IPA, anzi credo che ci siano IPA molto più buone della Pank IPA, ma detto ciò resta un validissimo prodotto. Poi se produce più etolitri di quanti non ne facciano benefici molto più piccoli è un altro discorso, ma ciò che dobbiamo chiederci secondo me è se questa birra ci sta piacendo e se è buona e se è fatta con buone materie. Direi che ho parlato abbastanza, vado a spillare la birra e torno subito. Ok, eccomi qui con la IPA appena spillata, che è questa qui, adesso inizierà già a smontarsi la schiuma, ma sì. nel frattempo versiamo quella in bottiglia e facciamo un po' un confronto per capire cosa, cosa è meglio. Al di là delle quantità che ovviamente sono differenti, questo bicchiere qui è una eh, pinta imperiale, una pinta inglese, quindi da 56-58 dipende un po' eh, dal del produttore del, del bicchiere, eh, mentre questo qua è 33, quindi ovviamente sarà, sarà un pochino meno. Allora, due parole su spina versus bottiglia. Eh, per quanto riguarda la... La spina ci sono tanti fattori che entrano in gioco e che quindi dipendono dalla qualità dell'impianto, da, da, da quanti giorni è stato aperto il fusto, dalla pulizia che viene, della manutenzione che viene o a volte non viene fatta all'impianto, eccetera, eccetera. La bottiglia infatti siamo sicuri che così come è stata fatta dal produttore arriva a noi. Fino a un certo punto perché come è stata tenuta la bottiglia, dove è stata tenuta... È, è stata esposta al sole, al caldo, soprattutto sulle birre lupolate, sole, raggi solari, luce, caldo, distruggono completamente la qualità di alcuni componenti della birra. Eh, le birre in bottiglie scure sono mh, salvate un po' dal fatto che il color marrone filtra tanti dei, dei, raggi, dei raggi solari, tante delle eh, lunghezze d'onda vengono filtrate dal marrone, eh, però non è infallibile, comunque deve essere conservata correttamente. Ecco, se vedete birre, non faccio nomi, ma birre in bottiglie completamente trasparenti già potrete farvi un'idea di che tipo di birra sarà ammesso che la vogliate chiamare birra. Ogni riferimento a prodotti messicani è completamente eh, voluto. Detto ciò, il colore sembra più o meno identico. La schiuma è differente, mh, probabilmente per il fatto che questa sia già parzialmente smontata perché sono dovuto correre qui con la bottiglia, eh, con la pinta in mano in questo caso invece è un pochino più persistente il colore della schiuma appunto è uguale la grana è un po più fine per quanto riguarda la spina un pochino più irregolare grossolana per la bottiglia il colore invece direi che è praticamente identico forse forse leggermente più torbida in bottiglia potrebbe essere che ci sia eh, un fondo di lievito che io adesso senza pensarci ho versato mentre invece per quanto riguarda la spina tutto il fondo resta sul, sul fondo del, del fusto ma no, qui siamo ancora a, a inizio fusto di conseguenza è, è, è molto più, più limpida passiamo all'analisi quindi olfattiva questa è una birra che conosco quasi a memoria ma allora, mh, innanzitutto, intensità olfattiva, è un po' maggiore l'intensità olfattiva per quanto riguarda la bottiglia, non di molto, ma è un po' più, più alta, eh, potrebbe appunto dipendere sia dal fatto che l'abbia aspirata qualche minuto fa, ma anche eh, dal fatto che comunque in bottiglia vengono conservati meglio certi, certi aromi. Allora, al naso ciò che c'è in entrambe le birre dà esattamente lo stesso profumo cambia solo appunto l'intensità allora ci sono diverse cose qui interessanti colpisce subito secondo me un profumo molto fruttato che va verso eh, direi la frutta tropicale senza scendere nel dettaglio perché non, non, non ne sarei in grado ma ricorda appunto la frutta tropicale eh, c'è anche una non intensissima ma comunque buona eh, sentore eh, di malto abbastanza leggero e anche sempre abbastanza leggero eh, dei luppoli mm, resinosi mm, che sarebbe quello che secondo me dovremmo aspettarci in una, in una ipa qui c'è il floreale che scusate c'è il, il fruttato che comunque copre tanto e copre tutto il resto è molto buono questo profumo a livello proprio di gusto mm, secondo me è un po' elevato per questa birra, soprattutto perché, conoscendo la birra, è una birra amara. Quindi un IPA che è, arriva al naso subito con tutta questa frutta potrebbe far pensare eh, a qualcosa di molto dolce, cosa che poi in realtà non, non sarà. Vediamo adesso appunto in bocca come, come si presenta. Sono esattamente, se non identiche, quasi. Allora, in bocca cosa arriva? Subito questa apertura maltata che dura davvero, davvero poco perché i lupoli arrivano in maniera ovviamente molto prepotente, molto persistenti. Quindi c'è una lupolatura generosa, come richiesta dallo stile, e abbastanza persistente. Eh, secondo me è una birra molto buona perché mh, riesce a ripulire perfettamente la... La, la nostra bocca soprattutto anche se l'accompagnate a un pasto anche con eh, un pasto magari con qualcosa di grasso carne salumi cose di questo tipo detto ciò differenze tra spina e bottiglia ehm, pensavo di percepire una maggiore differenza per quanto riguarda la carbonazione così non è anche qui però bisogna fare tutte le precisazioni del caso, cioè come è stata spillata, è stata spillata alla tedesca, è stata spillata con il bicchiere a 45 gradi, è stata spillata in un colpo solo, in due colpi, eh, bisogna vedere queste cose qui che vanno a influire tantissimo sulla saturazione. Anche se, e qui è, è bene precisare, Pankipa, ehm, eh, Brewdog scusate, mette queste birre solo in fusti keg che sono una tipologia di fusto particolare, qui si potrebbe fare anche una puntata solo sui, sui fusti, sono fusti in cui non avviene un contatto diretto tra anidride carbonica e birra. Di conseguenza la birra mantiene la stessa saturazione, quindi la stessa quantità di anidride carbonica disciolta all'interno della birra che aveva nel momento della produzione. Questo credo sia il motivo per cui è molto molto simile la carbonazione tra le due. Per quanto riguarda la bottiglia, ovviamente se l'abbiamo versata molto piano, con il bicchiere a 45 gradi, avrà una certa carbonazione. Se la verso dall'alto, facendola battere contro il fondo, si desatura completamente, esce tutta la CO2 e di conseguenza avrà una birra piatta. In questo caso la birra in bottiglia è leggermente meno carbonata, probabilmente potrebbe essere dovuto al fatto che l'abbia versata in questo modo, e questa invece è leggermente più, più carbonata. Eh, questa l'ho spillata alla, alla spina, quindi... Eh, bicchiere a 45 gradi in un colpo solo, eliminando ovviamente la prima parte eh, ma finendo tutta la spilatura all'interno del bicchiere, quindi mantiene una buona carbonazione. Eh, che dire, per questa tipologia di birra, per i motivi che abbiamo detto, la tipologia di fusto e il modo in cui è stata versata la bottiglia, non ci sono grandi differenze. Forse, forse una leggera eh, intensità maggiore a livello olfattivo di quella in bottiglia però eh, mi viene in mente ora potrebbe anche in parte essere dovuta al fatto che la bottigliera è già fuori da qualche minuto mentre la spina è stata spillata con un sistema di raffreddamento suo quindi probabilmente questa birra è qualche grado un pochino più calda rispetto a questa di qualche grado. Detto ciò questa mh, prova è stata forse un pochino meno entusiasmante di quanto, di quanto immaginassi ma vorrei fare altre altre prove di, di questo tipo magari anche versando la birra in modi, in modi differenti eh, questo è quanto, questa è la panchipa come vi dicevo se non conoscete Brewdog è un po' il loro cavallo di battaglia vi fate una buona idea su come fa le IPA Brewdog che dire? direi un doppio scala